a tutta la classe dei borghesi e degli agricoltori perché non restano indifferenti perché non si lasciano turlupinare dai feudatari né dagli intermediari grossi gabellotti già arricchitisi col frutto del sudore dei lavoratori principalmente uccide persone che possono essere considerate attive nel sociale o che comunque possono spingere gli altri a Ragionare su quello che avviene sulle azioni appunto mafiose, come nel caso dei sacerdoti come Pino Puglisi oppure come Falcone Borsellino. Che... A Gibellina il 27 novembre 1920 viene assassinato l'arciprete Stefano Caronia, vecchio milite della Democrazia Cristiana. Tra i più attivi esponenti del movimento cattolico in paese, dove esistevano fiorenti istituzioni, quali una cooperativa di consumo e una cooperativa agricola che aveva avanzato domanda a Roma per espropria di feudi circonvicini e si rivolgeva ai compaesani con il seguente appello a tutta la classe dei borghesi agricoltori, perché non restino indifferenti, perché non si lasciano turlupinare dai feudatari, né dagli intermediari, grossi gabellati già arricchitisi col frutto del sudore dei lavoratori. La sezione popolare in paese contava nell'agosto 1920 già 320 iscritti e, grazie all'opera solerte e intelligente di Don Stefano Caronia, si apprestava ad affrontare la battaglia amministrativa che, come si è visto, avrebbe dato ottimi risultati. La guerra, apertamente dichiarata ai Gabellotti, ma ancora più le modalità dell'omicidio, lasciano pensare non solo ad un delitto di mafia, ma anche ad una forte valenza dimostrativa. Don Stefano Caronia viene infatti assassinato nel tardo pomeriggio, con tre colpi di rivoltella in pieno corso, nelle vicinanze della cooperativa di consumo. Il significato politico del feroce gesto Viene subito colto dai vertici del PPI provinciale, che rilevando come da interessati si tenti di sviare le indagini delle autorità, non mancano di sottolineare che si volle lui colpire l'araldo dell'idea, l'assertore delle forme più alte di essa, l'organizzazione abile e forte, ma il partito fare in modo che tanto ne fanno delitto non resti impunito. Alla vittima del dovere, al nostro primo martire in provincia, vada nell'ora tragica il saluto riverente del popolo e della direzione del partito. Il contesto storico in cui vive l'arciprete di Gibellina è quello di una Sicilia in cui si erano sviluppate lotte contadine sulla scia tracciata negli ultimi anni dell'Ottocento dai fasci siciliani. La Chiesa di fronte a questo movimento di massa si era spesso schierata con una certa ostilità, perché lo vedeva molto legato all'emergere di socialismo e comunismo. Non mancavano sicuramente figure eccezionali di vescovi e sacerdoti che difendevano invece le agitazioni dei contadini. Tra questi il vescovo di Caltanissetta, Giovanni Guttadauro, che nell'ottobre del 1893 scrisse esplicitamente le ragioni del malcontento esistono e non si possono dissimulare. Il ricco per lo più abusa della necessità del povero. La chiusura generale della chiesa nei confronti del movimento contadino fu successivamente mitigata dall'azione sociale delle parrocchie e dalla creazione ad opera di Don Sturzo, di affittanze collettive che miravano a sostituire l'intermediario mafioso. In questo tipo di azioni si distinsero uomini di chiesa, impegnati, come lo Stefano Caronia, che dovettero sempre lottare su più fronti, a volte anche dovendo fare i conti con infiltrazioni mafiose all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. Non è facile rendere chiaro per il pubblico di oggi il messaggio riportato in tutte le biografie dell'arciprete Stefano Caronia. Il suo richiamo ai feudatari e ai gabellotti riesce difficile da capire per chi come noi è molto lontano da quel mondo agricolo che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento era l'aspetto economico e sociale più rilevante del nostro paese. Riusciamo forse a intuirlo se pensiamo alle pagine dei veristi che si studiano sui banchi di scuola, quelli in cui si percepisce la povertà, e la debolezza delle classi sociali più umili, che sembrano fatalmente destinate a soccombere di fronte alla ricchezza e al potere. Per capirlo dobbiamo ricordarci chi erano i latifondisti e di chi si servivano per garantirsi facilmente una rendita. I gabellotti, in siciliano gabellotti, erano gli affittuari di terre che facevano da intermediari ma anche da imprenditori e avevano il compito di controllare le proprietà e riscuoterne i proventi, Attività nelle quali spesso compivano abusi e ingiustizie. Di fronte a questi arbitri, i braccianti erano assolutamente indifesi. Un altro aspetto interessante della biografia di Don Stefano è il suo rapporto con le cooperative agricole. Anche su questo punto dobbiamo fare uno sforzo per comprendere il vero significato della situazione, perché per noi oggi la parola cooperativa fa riferimento ad una realtà economica consolidata e molto diffusa. Ma dalla seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, cooperative in Italia erano considerate, almeno da chi era più attento al progresso civile del nostro paese, uno strumento innovativo di inserimento non conflittuale delle classi subalterne nello sviluppo economico e quindi avevano la funzione di contribuire ad una buona organizzazione sociale. Nel caso dell'arciprete di Gibellina, una cooperativa popolare poteva servire a gestire terre della chiesa e prodotti che altrimenti sarebbero stati affidati a gabellotti mafiosi, in particolare ad un certo Ciccio Serra, che controllava l'esazione dei cinsi ecclesiastici nella sua zona. Si sarebbe così sostituita alla gestione da parte del potere mafioso una organizzazione sociale ed economica a tutela dei più poveri, con una reale condivisione delle ricchezze. In un sistema che lasciava tutto sempre ai soliti ricchi e al loro braccio più violento, Don Stefano è stato un eroe, perché ha avuto il coraggio di proporre una soluzione amministrativa che sarebbe stata più giusta e più equa.